Ciao a tutti! Nel video di oggi andiamo a fare insieme la lavatrice o meglio andiamo a preparare l'ammorbidente da usare poi per fare la lavatrice. Come sempre è molto molto facile, abbiamo bisogno solamente di due ingredienti ma andiamo subito a vedere come prepararlo. Vado a versare nel mio barattolino in una bottiglia un quarto di tazza di acido citrico E poi semplicemente vado ad aggiungere un litro di acqua. In questo modo abbiamo diluito l'acido citrico al 5%. Vado a mescolare bene per far sciogliere l'acido citrico completamente e a questo punto il mio abormidente è già pronto ma se volete possiamo aggiungerci anche una profumazione o dell'olio essenziale e io ho scelto di utilizzare questi eh, oli che vi ho fatto vedere in un video dedicato a wish e vado a versarlo appunto all'interno del mio barattolo in modo da rendere l'ammorbidente anche profumato A questo punto non mi resta che usarlo quindi una volta che ho caricato la lavatrice come di solito versato anche il mio detersivo abituale vado ad aggiungere anche eh, questa soluzione di acido citrico al posto eh, dell'ammorbidente quindi nello spazio eh, dedicato alla morbidente all'interno della vaschetta e niente a questo punto faccio partire la lavatrice e, e aspetto che finisca prima di stenderla al sole. E niente, con questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi iscritto sotto nei commenti eh, cosa ne pensate, che prodotti per la lavatrice eh, preferite. Lasciate un mi piace al video per sostenermi o eh, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale